No, fai Se the moon Remix perfetto esperto, il dialetto lo tratta italiano gli hanno stretto, inietto e innesto verso effetto hip hop fisso a pretto ti filtro il concetto mo non vedo il senso del corretto com'è vero buco nero attorno niente cance, canta cante, sono serio senza mancazza da pelle se occhi e ne mettono opportunità se viene da qua se ne lo non so se andan da comunità nero futuro nera paura loro stu nere catture, già vita è dura pure manga, bec bacande, se la distanza pure un buco è black, stila pacca, pack, attacco jack di ma quando è se può stanna carne mutta, vino fang, parma ne già uh. sta stanna soluzione Vito e scambio, scanzo un buco nero e caccio il mio tastanza Contrasti con blot, lotto, metà sotto Blocco l'ingranaggio, volta per volta come il tuo voltaggio, stile che viaggia, come un utriene che spinge tu fatto un giro, mu Come un buco nero, come sta potenza che canta da tiro. Se vedo attorno l'assenza del giusto gusto, cerco il vero. Io hanno dato nei meandri assenti del mio buco nero. Poi te espongo il rischio, resta il vizio vicino allo zero. E ne deduco che sto buco a mille facce mosclero. Vedo l'assenza di affitti contro gli sbagli da serio. È un'eccedenza della vita, mancanza di sole. Spero che questo incubo mi passi e lasci i sogni che avvero. Ora che ho lasso in giro a spasso, passo bombe nel tuo spero. se luce, cerca D'esta pentura si pure a terapia Genesi, d'esta malattica in bassa sta retta bigalasse, bene si Ma manca l'aria, freddo basse, credimi Posta sempre falsa, se facesse scritto applauso sta scena scraus, voi pausa Provate a prendermi, rap fatti fatto in casa Che vi invasero a casa, fugi la base Sopra ogni fase, non riesco a rendermi Sono rimas sopra a sfera astral La strada e s'atmosfera, dentro flusso si si strata Trata andassi in massa, fletta luce da su gas oscuro, egli sens' orizzonta Invisibile sul spettrofonte Spazio è più profondo, da sparco per a estrema. Tremo su confine, quando l'imba da comprima esprima. trita trasti rima. Distorsione che in prima. La squarta si gigante, l'onda tutta che c'è spanda. Fa frequenza di no-fanga.